Il colloquio di lavoro è un momento molto importante per il candidato nell'ambito della posizione che sta ricercando perché è l'occasione che ha per poter mettere in relazione le sue competenze esperienze personali con la professione, con la posizione per il quale ha fatto richiesta. Quindi quello che io consiglio ad ogni candidato è quello di prepararsi per il colloquio, prepararsi su due settori, su due versanti, quello dell'azienda e quello della posizione per la quale si sta candidando. Rispetto all'azienda è importante raccogliere tutte le informazioni legate all'azienda, il settore, le attività principali che svolge e Eccetera. Rispetto alla posizione è importante prepararsi prima quali sono i collegamenti rispetto alle esperienze fatte agli interessi della persona e il tipo di competenze che sono richieste per lo svolgimento di quella posizione.